ordinamento qualche cosina su che cosa intendiamo per ordinare ma proprio una slide poi la definizione di alcuni metodi di ordinamento e soprattutto eh, che in realtà è l'unica cosa che, che, che interessa perché non, non, non ha assolutamente senso chiedervi di implementare un metodo di ordinamento dal momento che ce ne sono scritti da professionisti nella java collection framework però è utile avere una qualche idea perché fra l'altro l'ordinamento è un, un, un, un problema che, che in cui tutte le considerazioni fatte sulla complessità vengono fuori in modo particolarmente chiaro allora parliamo di algoritmi iterativi eh, e sono l'insertion sort e il selection sort algoritmi speciali, algoritmi ricorsivi e poi degli algoritmi effettivamente usati all'interno delle collection. In realtà, quello che guardiamo qui, adesso, sono soltanto l'insertion sort, il selection sort e il counting sort. È una breve vista su come eh, utilizzare, ma non come è fatto ancora, perché non siete ancora in grado di capirlo, come utilizzare i metodi messi a disposizione dalla Java Collection Framework. Allora, definizione formale, io ho una sequenza di n numeri e devo trovare una permutazione degli elementi originali tali che eh, venga mh, verificata una qualche relazione di ordine parziale sugli elementi, per cui a1' è minore o uguale di a2', minore o uguale di bla bla, minore o uguale di an'. Un possibile algoritmo di ordinamento potrebbe essere provo tutte le permutazioni e verifico se la permutazione è ordinata. Dal momento che io sto cercando una permutazione del mio eh, insieme di ingresso, io potrei mettermi a provare tutte le permutazioni e alla fine, prima o poi, una che è giusta, la trovo. Che complessità avrebbe questo? fattoriale, esatto avrei una complessità fattoriale perché io sto generando tutte le possibili permutazioni e quindi addirittura superiore a esponenziale, proprio la peggior uh, complessità che c'era nella slide, non è la peggiore in assoluto ma è la peggiore che, che abbiamo messo nella slide Beh. Un'altra un considerazione onestamente importante che va fatta, sempre dal punto di vista degli utilizzatori di un algoritmo di ordinamento, è distinguere se noi ci occupiamo di sorting interno o ordinamento interno o ordinamento esterno. Nell'ordinamento interno noi diamo per scontato che eh, gli elementi che dobbiamo ordinare sono in memoria. Il fatto che gli elementi siano in memoria fa sì che accedere a un elemento sia... Tutto sommato una cosa veloce. Nell'ordinamento esterno, invece, noi ipotizziamo che gli il, uh, i dati da memorizzare siano su un file o comunque su un qualche tipo di medium particolarmente lento. Perché un file, o comunque il disco, è ordini e ordini di grandezza più lento della RAM. Allora, se stiamo parlando di ordinamento esterno, tutte le considerazioni cambiano e devono comunque tener conto di questo, perché mentre io posso in un tempo lineare confrontare tutti gli, tutti gli elementi uno con l'altro se sono in RAM, beh sì, il tempo è sempre lineare, però sono tre ordini di grandezza di più vuol dire comunque passare dai minuti ai giorni quasi per fare un, un ordinamento quindi pensare se l'ordinamento è interno o esterno è un qualche cosa che serve altra eh, piccola dettaglio in realtà questi slide vengono da un, da un corso di algoritmi di programmazione avanzata però probabilmente voi non soffrite di questi di questi problemi eh, tutti gli algoritmi di ordinamento vi raccontano sempre come fare a ordinare i numeri di fatto nessuno vuole ordinare una serie di numeri non ha il consenso ordinare una serie di numeri quindi eh, noi abbiamo da ordinare degli oggetti visto che siamo in Java sono delle classi e eh, questi, questi oggetti e queste classi hanno una qualche chiave o oh, per essere ancora un po' più generici in, eh, sempre in Java, diciamo che esiste un'interfaccia che si chiama comparable. Due oggetti sono confrontabili se implementano questa interfaccia. Se la implementano io posso chiedermi qual è il, fra virgolette, maggiore dei due. E in questo caso li posso ordinare. Quindi noi parliamo di numeri, ma in realtà stiamo facendo qualche altra cosa. Altro elemento fondamentale quando parliamo di algoritmi di ordinamento è la stabilità. Allora, un algoritmo si dice stabile se gli, se gli eh, elementi che hanno la stessa chiave sono nello stesso ordine prima e dopo l'applicazione dell'algoritmo. Immaginate di dover mettere fuori i risultati del, di un esame, allora voi ordinate gli studenti per cognome, e dopo averli ordinati per cognome li ordinate per voto qual è l'effetto di questo doppio ordinamento? se l'algoritmo di ordinamento è stabile voi avete ordinati per voto e all'interno del voto mantengono l'ordine che avevano per cognome e quindi avete una lista tutto sommato leggibile se l'algoritmo non è stabile quando voi ordinate per voto li mettete, li mischiate tutti e perdete l'ordinamento per cognome e se immaginiamo che abbiate preso tutti i 30 ci mettete un sacco di tempo a eh, trovare il vostro nome nell'elenco ho preso 30, posso anche farlo però il... allora gli algoritmi di ordinamento hanno una complessità diversa Allora, abbiamo gli algoritmi Vabbè, n fattoriale che è così, una buttad, non è neanche un algoritmo, le provo tutte, prima o poi sono ordinate. Gli algoritmi semplici, iterativi, sono, hanno una complessità n quadro abbiamo visto il bubble sort ieri, oggi ma proprio veloci perché non li dovete implementare, vediamo l'insertion sort e il selection sort poi n log n per tenere gli svegli sto saltando non sto andando in ordine uh, n log n sono uh, gli algoritmi ricorsivi e questi li parleremo nella ricorsione probabilmente un po' avanti allora, gli e si può dimostrare matematicamente che un algoritmo di ordinamento non può avere una complessità minore di n log n quindi il problema in qualche modo è un problema n log n, non può essere risolto con un algoritmo più semplice di n log n. E poi abbiamo gli algoritmi di ordinamento grande di n, che ovviamente negano quello che io ho appena detto un attimo fa, eh, e però funzionano solo in casi speciali. Quindi se io sono in grado di aggiungere vincoli in vari modi al problema, io sono in grado, posso ordinare degli elementi in un tempo lineare. Se non posso, non riesco, non sono in condizioni di, di, di aggiungere questi, questi vincoli, beh, fondamentalmente l'unica cosa che posso fare è n log n. Però questo vi fa un'altra un lezione importante perché io ho un problema che è n log n che è stato dimostrato matematicamente essere n log n e io riesco, aggiungendo dei vincoli e vi dico molto semplicemente quali, sono, quali possono essere questi vincoli eh, le, chiavi possibili del, del, del, del mio, le chiavi possibili dei miei elementi sono limitate se io so che devo ordinare dei voti da 0 a 30 io posso usare un algoritmo lineare perché so che ho unicamente 30 voti se so che devo ordinare dei numeri reali non posso usare nessun, nulla di questo tipo perché non sono, in realtà sono limitate, sì, perché è informatica, non è matematica questa, però sono limitate abbastanza, sono abbastanza tante da, da non permettermi di usare un algoritmo di questo tipo. Se io posso limitarle, limitarle decisamente, posso avere un algoritmo molto più efficiente. Allora, guardiamo l'insertion sort. L'insertion sort è quello che fa una persona solitamente con un mazzo di carte, almeno quello che faccio io con un mazzo di carte. Ho una parte delle carte che sono non ordinate, prendo una delle carte non ordinate e la metto nel punto giusto, la inserisco nel, nella metà del mazzo ordinata al punto giusto. Poi prendo un'altra delle carte non ordinate e la inserisco nel punto giusto in quelle ordinate. Vado avanti così, quindi in un generico momento nella mia mano ci sono delle carte non ordinate che sono quelle blu scure, delle carte ordinate che sono quelle eh, azzurro e la carta che sto considerando, che in questo esempio qui è la prima carta, non ancora eh, la carta che sta in mezzo ai due insiemi, che io prendo, tiro fuori, decido dove mettere e metto dentro. Questo è come funziona l'insertion sort. Domanda, è stabile? Io prendo sempre la prima carta, fra quelle non ancora ordinate, scelgo il punto in cui metterla e la lascio. Ditemi se è stabile. immaginate di avere un altro 8 dimmi allora il vostro collega dice giustamente dipende da dove decido di mettere la carta sì, se dipende se ho il minore uguale o il minore fondamentalmente però sono, sono furbo uso il minore e quindi è stabile è stabile perché se io ho, trovo un altro 8, lo faccio scorrere lungo il, il mio vettore, mi fermo prima dell'altro 8, quindi in qualche modo tutti gli 8 continuano a essere nello stesso ordine in cui erano nella parte blu scura. Quindi l'insertion sort è un algoritmo stabile. Tempo quadratico: perché il tempo è quadratico? In modo molto molto intuitivo. Senza fare nessuna considerazione sul codice, andare a vedere le cose, beh, io ho un ciclo su tutte le carte, ogni carta la prendo e la faccio scorrere decidendo dove metterla. E quindi ho due cicli, uno dentro l'altro, entrambi che dipendono da n, dove n è la lunghezza delle carte che io devo, che io devo ordinare. Sì, ci sono tutte, tutti i dettagli, il ciclo interno non è n ma n-l perché in realtà una parte l'ho già vista, però abbiamo visto che questo ci porterebbe ad avere una complessità del tipo n quadro-n meno n, e il meno n ce ne dimentichiamo. Quindi globalmente io ho un ciclo su n, dentro un ciclo su n e la complessità è n quadro. Complessità in termini di eh, tempo, se vogliamo. Numero di confronti e numero di eh, volte in cui devo copiare un dato, vabbè, similmente sempre legati a n quadro. Si vede... Chiaramente qui, per far scorrere un elemento, immaginate io ho preso, prendo l'8 e decido di mettere al posto giusto l'8. Per mettere al posto giusto l'8, cosa devo fare? Devo far scorrere il 12, il 16 e il 21 di una posizione a destra. Allora, far scorrere di una posizione a destra in un vettore, comunque. Eh, vuol dire ricopiare i vari elementi una volta, uno dopo l'altro. Quindi se i miei dati sono in un vettore, per farli scorrere devo fare una serie, una serie di copie e alla fine lo metto nel punto giusto. Quindi volendo riassumere, in session sort, carino, tempi, n quadri, faccio un sacco di copie, però è stabile. selection sort selection sort è il primo algoritmo che io eh, solitamente insegno nei corsi, nei corsi di informatica scelgo qual è il più grande scelgo qual è il più piccolo e lo metto in testa scambiandolo poi mi dimentico del primo elemento dal secondo in avanti trovo il più piccolo e lo metto in seconda posizione e lo scambio con il secondo poi Dimentico il secondo elemento. Dal terzo in avanti, scelgo il più piccolo, trovo il più piccolo, lo trovo, lo metto in terza posizione, e metto il terzo, quello che era in terza posizione al suo posto e lo scambio. E vado avanti così. Complessità? Complessità quadratica, esattamente come l'altro, perché io ho un ciclo su tutti gli elementi, poi per ogni elemento devo cercare il più piccolo in tutti quelli che stanno dopo. Quindi ho n dentro n. Sì, c'è qualche fattore, è, quindi è un n quadro meno qualcosa, però è n quadro. Numero di scambi? Il numero di scambi è esattamente n. Perché quando io prendo il primo elemento vado a cercare qual è il più piccolo e lo scambio. Poi provo il secondo elemento, vado a cercare qual è il più piccolo dopo e lo scambio. Poi prendo il terzo elemento, vado a cercare qual è il più piccolo e lo scambio con il terzo. Quarto elemento, vado a cercare qual è il più piccolo e lo scambio con il quarto. Quindi il numero di scambi è esattamente n. Molti, molti meno che non nel caso dell'insertion sort. È stabile? numeri non dovrebbe già trovarsi in posizione essendo il più grande. No, perché? Allora, dopo aver messo il 25 in questa situazione qui, al passo dopo io considero la posizione in cui adesso c'è l'81. Vado a cercare qual è il più piccolo là in mezzo e trovo il 28 e scambierò 28 e 81 poi vado nella posizione in cui adesso c'è il 34 e vado a cercare il più piccolo dopo e troverò il 34 e lo lascio lì poi vado avanti, vado avanti, vado avanti quindi no, in realtà non... all'ultimo passaggio l'ultimo è già l'ultimo sì, però all'ultimo passaggio eh, durante, durante l'algoritmo no comunque la cosa che dovete vedere e che deve saltarvi all'occhio al netto dei dettagli implementativi che non vi interessano e non devono interessarvi è che l'algoritmo richiede un ciclo dentro un ciclo. Io ho un ciclo su tutti gli elementi e in ogni passaggio cerco il più piccolo, da lì in avanti. Da lì in avanti vuol dire sempre su tutti gli elementi, quindi alla fine N quadro. E il tipo di considerazioni che voi dovete essere in grado di fare velocemente in modo quasi automatico, sugli algoritmi, sono queste. Doppio ciclo, esponenziale, fattoriale, costante. In questo modo qui uno riesce abbastanza in fretta a decidere che cosa, che cosa usare e che cosa no. Allora, la domanda è stabile? La risposta è no. Non è stabile. Quindi risparmio tantissimi scambi, però un algoritmo non stabile. Things, dimmi, se, sì, non posso farlo qui alla, alla lavagna. Faccio la lavagna, non lo registro, però. Senti, lo faccio alla lavagna Sto dicendo cosa faccio e chi mi. È, chi mi se qualcuno mi ascolta. Riesce a vedere qui? Ok, allora, uh, diciamo 80, 80, 1, 2. Io scorro, prendo l'80 e lo metto qui, prendo l'1 e lo metto qua sopra. Successivamente prendo questo 80 e lo metto qui, prendo questo 2 e lo metto qui i 2,80 hanno cambiato la loro posizione relativa per cui in base agli scambi che io faccio potrei di fatto mischio tutti quelli che vengono dopo eh, si può rendere stabile aggiungendo un'ulteriore un fatica per cui io prima di scambiare effettivamente vado poi a controllare con chi scambio e lo rendo decisamente più complesso ma non ha molto senso l'unica utilità di questo algoritmo è che corrisponde a 5 righe di corno. e fa pochi scambi è facile da spiegare, è facile da capire e non è stabile se ti serve fare un algoritmo migliore usane uno migliore ecco. allora il counting sort è un, uh, un esempio di algoritmo che vediamo di nuovo molto molto a volo radente eh, perché ci fa vedere come aggiungendo dei vincoli a un problema io sia in grado di trasformare significativamente la sua complessità. E questa è una cosa che bisogna dire che tutto sommato è vera molto spesso. Quindi voi avete un problema, avete un problema generale, prendete un libro di algoritmi e vedete che questo problema viene risolto con un algoritmo che ha una certa complessità, però nel vostro caso specifico siete in grado di fare un'altra serie di ipotesi che di fatto trasformano il problema allora l'algoritmo di counting sort è un algoritmo stabile ed è un algoritmo che ha un, un tempo lineare lineare vuol dire che tutto sommato cresce linearmente con il numero di elementi che io devo, che devo ordinare l'idea di base è che io Faccio prima una passata del, di tutto il mio, il mio vettore e cerco di capire per ogni elemento quanti elementi sono più piccoli. Quindi quanti elementi alla fine dovrò mettere prima di quell'elemento. E poi lo metto direttamente nella posizione giusta. Una volta che ho capito questo faccio un secondo passaggio in cui lo metto nella posizione giusta. E questo lo posso fare in tempo lineare perché il numero di eh, possibili valori della chiave è limitato. E in effetti io ho bisogno di un vettore di supporto, che qui è indicato con c, che ha come dimensione da 1 a k, dove k sono i possibili valori della chiave. Vi rendete conto che se i possibili valori della chiave sono eh, 32 bit 2 alla, alla 32, questo non è fattibile, con tutto che sono finiti, ma non è di fatto fa non, non è, non è praticabile. Se i possibili valori sono un numero limitato, sì. Allora c'è il chiarissimo pseudocodice del Corman eh, che possiamo tranquillamente, io ho questo, questo vettore C e lo a 0. Ma chissà se... vediamo l'esempio allora io ho il vettore C e lo a 0 poi vado a vedere tutte le volte che trovo ad esempio A in posizione, nella prima posizione ho un 3 il fatto di avere un 3 nella, posizione, nella prima posizione mi fa mettere nel vettore C 1 nella terza posizione poi trovo nella seconda posizione di A trovo 6 e questo mi fa mettere nella posizione 6, quindi la posizione indicizzata con il valore della chiave di C, vado a mettere 1. E vado avanti così, di fatto contando quante chiavi ho. La, la prima riga di C, la prima volta che c'è scritto C, vuol dire semplicemente che nel mio vettore c'erano due chiavi che valevano 1, nessuna chiave che valeva 2, due chiavi che valevano 3 tre chiavi che valevano 4, nessuna chiave 5 e una chiave che valeva 6. E questo passaggio lo riesco a fare perché il numero di chiavi è limitato. E quindi posso scrivere quella formuletta C quadra A quadra J. Quindi io faccio accesso alla cella di C usando come indice il valore presente nella cella di A. Facendo questo io riesco in un tempo lineare a riempire il, il, il, il vettore C. Una volta fatto questo faccio un altro passaggio in cui semplicemente io sommo a ogni elemento di C quello che gli sta a sinistra. Per cui lo 0 diventa 0 più 2, il 2 diventa 2 più 2, il 3 diventa 3 più 4, lo 0 diventa 0 più 7 e l'1 diventa 1 più 7 se vedete la seconda riga di C io l'ho ottenuta semplicemente sommando e a questo punto io so eh, quanti elementi vanno prima io riesco a capire esattamente in quale posizione mettere ogni elemento per cui nel terzo passaggio io prendo ogni elemento e lo metto direttamente nel suo posto giusto non è mia intenzione entrare nei dettagli voglio soltanto darvi, darvi un'idea molto eh, ad, alto, ad alto livello direi qualitativa più che quantitativa di come funziona l'algoritmo io conto vado a vedere i valori delle chiavi capisco quanti elementi ci saranno prima di ogni elemento della, con una certa chiave e al terzo passaggio metto gli elementi esattamente nel punto giusto quindi sono tre passaggi due passaggi vengono fatti scorrendo tutte le chiavi quindi quante sono le possibili chiavi il e il terzo passaggio viene fatto cioè il primo passaggio viene fatto scorrendo tutti, tutto il vettore il secondo tutte le possibili chiavi e il terzo di nuovo tutto il vettore quindi o grande di n o grande di k dove k è il numero di chiavi o grande di n somma, somma, somma il termine più eh, significativo è o grande di n e io sono riuscito a ordinare il tutto usando un tempo lineare ok e tutto questo in java cosa ci importa? nulla quindi rilassatevi non, eh, spero di essere riuscito a, a trasmettere qualche idea in realtà perché le idee sono importanti quindi l'idea di guardate la complessità cercate di capire immaginare qual è la complessità di, di un algoritmo senza per questo dover fare un'analisi esatta in Java di fatto Uh, esiste un algoritmo molto molto più efficiente di tutti quelli che abbiamo visto, no in realtà non più efficiente del counting sort, ma uh, più efficiente degli algoritmi quadratici, uh, perché funziona senza nessuna limitazione che si basa sull'interfaccia comparable allora, sul, sul metodo compareTo, quando io definisco una mia classe, se voglio poter usare il metodo che mi viene offerto dalla java collection framework per ordinare le mie, i miei oggetti io devo far sì che un oggetto implementi l'interfaccia comparable ovvero sia l'oggetto dai che stiamo finendo, ovvero sia l'oggetto abbia il metodo compareTo allora il metodo compareTo prende due oggetti beh il primo è un metodo di una classe quindi il primo è la classe stessa e il secondo è l'altro e eh, restituisce un numero, un intero questo intero è, in realtà mi interessa soltanto discriminare tre possibili casi, più piccolo, più grande e uguale, e quindi posso dire che l'intero è negativo se l'oggetto è più piccolo del, dell'altro, di quello con cui si sta confrontando, il risultato è zero se i due oggetti sono uguali, guardate bene, uguali come chiave, non è detto che siano uguali, perché se io ho due Mario Rossi, nel, per me, che sto facendo un elenco alfabetico, sono uguali, ma non sto dicendo che i due Mario Rossi siano la stessa persona, hanno semplicemente la chiave con cui li ordino uguali, e maggiore di zero se, eh, se invece il primo è il più grande. Il modo migliore L'unica in realtà che ho trovato io per ricordarmi questo minore uguale o maggiore di zero è pensare che io sto confrontando due interi, per favore, se io sto confrontando due interi quello che faccio è il primo meno il secondo. Se io faccio il primo meno il secondo il risultato è positivo se il primo è più grande, il risultato è negativo se il secondo è più grande e il risultato è zero se sono uguali quindi compare to se fossero interi sarebbe un meno e di conseguenza negli altri casi va, va usato uh, dunque non implica che siano uguali ma se sono uguali chiaramente compare to deve dare 0 quindi quando io uh, ho una, eh, beh, esiste anche un altro modo per ordinare gli oggetti ed è quello di utilizzare un comparator ma questo lo vedrete successivamente immaginiamo di eh, voler applicare e di voler ordinare gli studenti per numero di matricola usiamo come numero di, matri usiamo come numero di matricola un intero allora io posso dire che la mia classe studente deve, deve implementare comparable una volta che implementa comparable, io faccio l'override del metodo compareTo e come compareTo ritorno il meno fra le due matricole, esattamente come, come vi avevo detto. Dovreste sapere benissimo che cosa vuol dire override, comunque lo vedremo la prossima volta. Come vedremo la prossima volta, anche un'altra serie di note importanti ed è che se io definisco compareTo, beh, sarebbe tanto utile tanto bello che facessi l'override anche dei metodi equals e hashcode. Perché se inizio a essere io che spiego a, a Java, fra virgolette, che spiego come ordinare gli oggetti, beh, dovrei anche essere io che tiro fuori un concetto di uguale che sia coerente con il compare to e quindi due, sono uguali, due studenti sono uguali se hanno la stessa matricola non se sono nella stessa locazione di memoria come se di default se non sbaglio farebbe Java che dice due oggetti sono uguali se sono nella stessa locazione di memoria se sono lo stesso oggetto praticamente no, per me due studenti sono uguali se hanno la stessa matricola quindi devo, ridefinisco uh, l'equals in modo coerente con il compare to e se tocco l'equals assolutamente devo riscrivere anche l'hash code ma di questo lo guarderemo meglio quando ci occuperemo delle tabelle di hash uh, vabbè, questo è la, il metodo alternativo ma vi lascio, ve lo lascio qui uh, io posso ordinare una classe non Prendendo la classe, vabbè, lo, lo, lo vedrete la, la prossima volta. Vi saluto.